Oggi quindi possiamo iniziare con un nuovo argomento, eh, avendo grosso modo quasi chiuso il macro argomento della ricorsione, che poi di fatto diventerà il supporto per altri tipi di algoritmi eh, che svolgeremo eh, in modo ricorsivo, eh, iniziamo uno dei due eh, argomenti finali del corso, uno è quello sui grafi e l'altro più avanti sarà eh, l'argomento sulle simulazioni ad eventi. Um, eh, da, voi già sapete, già avete incontrato nel corso di, di ricerca operativa essenzialmente la definizione della struttura dati a grafo, eh, più forse l'avete vista più dal punto di vista matematico eh, e quindi io eh, spenderò solo un attimo di tempo con una veloce carrellata su quelle che sono le principali definizioni dei termini relativi ai grafi Soprattutto per allinearci sulla terminologia. E dopodiché entreremo eh, nel dettaglio, eh, prima un po' con le slide e poi con un esercizio eh, su una libreria che useremo eh, per. Ehm, proprio per manipolare e gestire queste strutture dati a grafo. No? Essenzialmente, come sempre, adotteremo sempre il solito metodo, cerchiamo di capire un problema e prima di metterci, buttarci diciamo a capofitto, a testa prima, sulla risoluzione e implementazione del problema, cerchiamo di capire se esistono già delle risorse, delle librerie, delle soluzioni pronte che ci possono aiutare diciamo così, ad accelerare... Il, il nostro lavoro e a evitare di dover implementare tutto con il rischio poi di sbagliare inserire dei bug eccetera e troveremo che c'è una libreria abbastanza eh, completa e comoda hm? ma ci arriviamo tra, tra un attimo eh, allora sul discorso dei grafi, come dicevo voi eh, già sapete no, di che cosa si tratta eh, un grafo è un'entità principalmente matematica astratta quindi un, tipo, un oggetto matematico eh, composto essenzialmente da due, eh, da due parti che sono i vertici, oppure nodi, oppure a volte si chiamano anche punti di un grafo, okay? collegati, connessi eh, tra, da, da archi, che okay? in, in italiano li chiamiamo archi, in inglese li possiamo, eh, possiamo trovare sia la parola arc che la parola edge, più raramente linee, ma eh, in italiano parliamo invece eh, sempre di archi, ok? Um, quindi dal punto di vista eh, formale eh, lo, lo possiamo rappresentare diciamo così, con una serie di, di, di pallini eh, che corrispondono ai vertici e, e una serie di linee che in qualche modo collegano questi vertici. Questa eh, vignetta praticamente racconta che nei vari eh, domini eh, scientifici ci sono molti tipi di informazioni che hanno una natura diciamo reticolare, cioè con punti che hanno informazioni di interesse e connessioni in qualche modo tra questi punti, dal punto di vista matematico tutti questi possono essere visti in modo unificato, astratto, eh, in termini di, appunto, di, di, di grafi. Quindi a noi interessa in realtà il percorso inverso, cioè noi andiamo un attimo a studiare come sono i grafi, come si eh, gestiscono, e poi cercheremo di applicare quello che, che abbiamo imparato a, a problemi pratici, no? è un pochino il nostro percorso. Ecco, attenzione alla terminologia, eh, perché a volte ci si confonde eh, tra grafo, grafico, eccetera, allora, eh, quando studiate analisi matematica, facevate i grafici di funzione, ok? quindi in italiano si usa la parola grafico, che eh, in inglese o, è un, o si usa plot, oppure a volte si usa anche graph per indicare il grafico di una funzione, che è diverso dal grafo matematico, di quello di cui parliamo adesso, che appunto in italiano chiamiamo grafo e non grafico, quindi sono, in italiano sono due termini diversi e distinti, eh, entrambi, diciamo così, da non confondere tra di loro e da non confondere con un terzo tipo di graph, eh, che in italiano anche chiamiamo grafico, ma è il tipico grafico, diciamo così, Ehm, a barre, a torta o grafico di tipo eh, Excel, di tipo Business, in certo senso. Okay? Quindi sono tre oggetti molto diversi da non confondere tra di loro. Eh, C'è una confusione perché in, in inglese si possono chiamare tutti e tre graph, eh, mentre in italiano alcuno eh, grafo oppure grafico. Noi mh, parlando di grafi, grafo, eh, non, non abbiamo confusione perché non si può eh, diciamo così, confondere con, gli altri, con le altre due rappresentazioni. Okay? Um, parentesi, se poi qualcuno interessasse in realtà a fare dei chart eh, nella libreria JavaFX ci sono moltissime diciamo classi oggetti proprio per disegnare i, i grafici no? a, a barre, eh, a linee, eccetera che è anche in modo molto semplice no? quindi se, se volete magari un, un giorno, se abbiamo un'ora extra possiamo andare a, a vederlo eh, non vi sto a fare la grossa teoria eh, o la storia che c'è dietro la teoria dei grafi, quindi sono, sono cose che potete guardare o, o magari, probabilmente già conoscete dalla da, da ricerca operativa, eh, si è iniziato a parlare di, di grafi eh, circa un secolo fa, cent'anni fa, eh, no, eh, negli anni 30 del secolo scorso, e per cercare di formalizzare le, dal punto di vista matematico un framework in cui poter ragionare esprimere certi problemi e, ehm, e poi magari avere appunto il meccanismo per risolverli per dimostrare diciamo così, la, la risolvibilità oppure meno di questi problemi no? e, e tutto era l'esempio classico è quello dei, dei sette ponti della città di, di Königsberg Ehm, che adesso in realtà si chiama Kaliningrad, è una città che esiste davvero in Russia e uno dei problemi che si sono così nei salotti bene, che si discuteva all'epoca era se fosse possibile fare una passeggiata in questa città che attraversasse tutti i ponti, e sono eh, sette ponti, eh, attra attraversandoli tutti una volta sola e possibilmente tornando al punto di partenza. E... Eh beh, classico rompicapo, eh, ma è un esempio di un problema che può essere generalizzato a una generica serie di interconnessioni, di in cui ci si chiede se, si può, se è possibile costruire dei cammini che attraversano l'interconnessione disponibile con certe regole, con certi vincoli. No? Eh, eh, in questo problema specifico eh, si è, eh, diciamo così, dimostrarono che non è eh, possibile, non esiste nessun cammino con le caratteristiche citate, per cui se tu vuoi attraversare tutti i ponti sei obbligato ad attraversarne almeno uno due volte, quindi non è possibile attraversarli tutti una volta sola, eh, vedremo più avanti che la dimostrazione di questo in realtà al giorno d'oggi è banale, eh, quando, quando parleremo di cammini sui grafi più avanti. No? Vabbè, qui ci sono delle vignette che ci raccontano delle soluzioni alternative, tipo, allora distruggiamo eh, un ponte, oppure ne costruiamo uno nuovo e così risolviamo il problema, eh, oppure ci teletrasportiamo, ma che, che queste sono chiaramente soluzioni eh, non, non valide, diciamo così, significa barare in un certo senso. Ok, eh, la struttura dati grafo è molto semplice, in realtà ha poi delle varianti, a seconda che noi permettiamo oppure non permettiamo il verificarsi di certe condizioni. Uh, il grafo, come lo, normalmente lo intendiamo, prende il nome di grafo semplice uh, e uh, ha la caratteristica che tra ogni coppia di vertici, quindi tra questo vertice e questo vertice, c'è un arco, quindi o c'è un arco oppure non c'è come tra quest'altra coppia di vertici. Okay? Quindi tra una cop determinata coppia di vertici può darsi che non ci sia nessun arco oppure se c'è, ce n'è uno solo eh, che è diverso rispetto al caso del cosiddetto multigrafo in cui tra eh, una determinata coppia di vertici possono esistere più archi mm? eh, quale tipo di grafo è meglio? Beh dipende dal problema mm? dipende dal problema perché immaginiamo che se questo grafo rappresentasse una topologia stradale allora magari per collegare due città io posso prendere la strada statale oppure l'autostrada e quindi sono due percorsi diversi che collegano entrambi il punto A col punto B ma avranno caratteristiche diverse di tempo di percorrenza, di lunghezza, di consumo di carburante diverso eccetera quindi può essere importante eh, diciamo, eh, rappresentarle entrambe eh, invece in altri casi ci interessa solamente sapere se il punto A è connesso al punto B sì o no, ad esempio se, fosse, se, sì, fosse, se parlassimo di tratte aeree collegamenti tra aeroporti allora a quel punto eh, non ci interessa, no? se ci sono più voli in realtà sono tutti in linea retta tra questi due punti quindi dipende un po' dal tipo di problema, eh, è chiaro che se abbiamo a che fare con dei multigrafi sarà un pochino più complicato gestirli eh, dal punto di vista proprio anche algoritmico eh, un caso particolare eh, può essere anche il fatto che ci sia degli archi che collegano un nodo con se stesso in questo caso parliamo di, di loop in inglese, in italiano parliamo di cappio. No? Cappio come quello della, del, della corda per impiccarsi. Eh, e in, anche, anche qua in alcuni casi ha senso no? considerare se un vertice ha o non ha la possibilità di essere connesso con se stesso oppure no. Quindi anche qua ci sono vari tipi di eh, di, di, di grafi, no? e quindi per ogni volta dovremo specificare se quella caratteristica per noi è accettabile oppure no. E il caso più generale è appunto il cosiddetto pseudografo che è un multigrafo che permette anche i loop, e quindi in realtà posso fare praticamente qualunque tipo di connessione io voglia. Ehm, questo dal punto di vista del numero di archi, ehm, poi gli archi stessi a loro volta possono essere eh, semplicemente. Un collegamento tra due punti oppure un collegamento orientato tra due punti. Eh? Qui noi possiamo parlare di grafi non orientati, undirected, oppure di grafi orientati, quindi in inglese eh, orientati o directed. Eh, la, noi non facciamo molta distinzione tra grafi orientati e grafi diretti, perché dal punto di vista algoritmico diciamo così si tratta allo stesso modo, ma la differenza per noi è se il grafo non ha, se gli archi non hanno nessuna direzione e quindi questo arco qui che collega il vertice A al vertice B lo possiamo considerare sia un vertice tra A e B sia un vertice tra B ed A, cioè sono la stessa cosa perché non c'è nessuna direzione implicita, viceversa invece questo arco sarà sicuramente un arco che collega B ad A e non possiamo dire il contrario, se dicessimo l'arco AB sarebbe l'arco invece che gira al contrario, va nella direzione inversa. Quindi nel secondo caso abbiamo degli archi che sono orientati, hanno una direzione. Poi possiamo avere degli archi che hanno entrambe le direzioni, ma in realtà non è altro che una scorciatoia per dire che c'è sia l'arco in una direzione, sia l'arco nella direzione inversa. Magari a volte per facilità di disegno li collassiamo in una. Quindi eh, anche qua... Combinandolo con le distinzioni precedenti, quindi sulla numerosità degli archi, possiamo avere dei grafi in cui gli archi abbiano oppure non abbiano un orientamento. E poi possiamo avere degli archi che abbiano oppure non abbiano un cosiddetto peso. Cioè Quindi possiamo associare dei numeri, dei pesi, dei valori a ciascuno degli archi. Anche qua, a seconda dei problemi, ad esempio se fosse un problema di trasporti, eh, sì, mi interessa la distanza, la lunghezza del percorso. Se invece fosse un, altro, un problema di un altro tipo, eh, mi interessa solamente se c'è la connessione oppure no. Quindi, eh, la definizione di grafo è molto molto ampia e ci ricadono tanti casi particolari da gestire. Eh, così come i vertici a noi sembravano tutti uguali, eh, tutti dei pallini neri, ma in realtà potremmo aver bisogno di distinguere o raggruppare i vertici in varie categorie, oppure gli archi in varie categorie, no? Che poi in pratica queste categorie le chiamiamo per semplicità colori, no? E quindi parliamo di grafi colorati, eh, che sono grafi nei quali ciascun, eh, ciascun vertice ha, diciamo, un colore, un'etichetta, una categoria, oppure ciascun arco ha un colore, un'etichetta, una categoria. Ecco, questi grafi colorati hanno la caratteristica che eh, quando ho un arco, questo arco dovrà sempre collegare vertici di colori diversi, no? quindi questo ci permette di capire quali sono in un certo senso le, eh, gli insiemi di vertici indipendenti tra di loro, cioè non collegati, quali sono i numeri massimi di vertici indipendenti tra di loro, eh, da qui ad esempio il famoso problema dei quattro colori, per ehm, eh, aiutarsi con un grafo a disegnare una cartina geografica in cui le, gli archi sono cioè i confini tra gli stati, e tu ovviamente in una cartina geografica non puoi disegnare due stati confinanti nello stesso colore, altrimenti su una, cart una cartina politica, no. altrimenti non si capisce dove finisce uno stato e dove comincia quello adiacente, quindi c'è un problema di assegnare i colori opportunamente ai vertici, cioè alle nazioni, in modo che nessuna coppia di, di nazioni confinanti, ossia di vertici adiacenti collegati a un arco, abbiano lo stesso colore. Quindi eh, la struttura dati è semplice, ma poi su questa struttura dati noi aggiungiamo informazione, aggiungiamo dei pesi sugli archi, aggiungiamo dei pesi che sono dei numeri reali, dei pesi sui vertici, possiamo aggiungere dei colori sugli archi o dei vertici per rappresentare informazione aggiuntiva, qui noi ci muoveremo in un contesto in cui questo grafo non è solamente una rete di puntini, ma ciascun puntino si porta dietro un'informazione. per me rappresenta qualcosa nel mio programma. Ok, date queste definizioni di base, eh, un grafo dal punto di vista matematico non è altro che eh, una coppia eh, di vertici, di un insieme di vertici e un insieme di archi, okay? eh, non, non voglio intiamo, entrare nei dettagli matematici, ma in realtà questa definizione ci serve perché poi la struttura dati eh, che useremo nella libreria è effettivamente lavora così, con due set, no? set proprio visti come i set della collection un set di vertici e un set di archi e ciascun arco altro non è che una coppia di vertici, rappresentato da una coppia di vertici quindi noi con due insiemi un insieme di elementi e un insieme di coppie degli stessi elementi, l'insieme di elementi sono i vertici, l'insieme di coppie non sono altro che eh, le, gli archi quindi ad esempio se volessimo rappresentare questo grafo che è un grafo orientato perché vediamo che gli archi hanno una freccia, potremmo dire che l'insieme di vertici, in questo caso ha anche, anche un loop, eh, l'insieme di vertici non è altro che l'insieme dei 5 nodi, quindi l'insieme V è un insieme che contiene i nodi che abbiamo chiamato per comodità 1, 2, 3, 4, 5, 6. E gli archi, e beh qui c'è un arco tra 1 e 2 e quindi lo rappresentiamo dalla coppia 1, 2, poi c'è l'arco tra 2 e 5, ci sarà quindi da qualche parte la coppia 2, 5 e così via. Quindi quello che noi vediamo in formato grafico lo si può descrivere semplicemente, anche in, forma, in modo totalmente equivalente, anche in formato insiemistico. Questo, dicevo, <coughs> direttamente nella libreria, vedremo esattamente, no, a, a, abbiamo una libreria che gestisce i grafi esattamente con insiemi di questo genere, quindi eh, ricordiamocelo. Eh, ok, qui entra un pochino nel dettaglio sui grafi eh, non orientati. Ecco, su un grafo non orientato in realtà la notazione è leggermente diversa, perché quest'arco qui non è l'arco 1-2, neanche l'arco 2-1, nel senso che nel primo caso rappresenterebbe un arco orientato verso destra, nel secondo caso rappresenterebbe un arco orientato verso sinistra. Per dire che non ci interessa l'orientamento, anziché eh, rappresentare questo arco come una coppia, lo rappresentiamo a sua volta con un insieme di questo genere qua qui nelle, nelle slide matematica, matematicamente, è eh, l'arco che mette insieme, che collega il vertice 1 e il vertice 2, ma senza nessun ordine particolare. Allora, se noi lo scriviamo come insieme, diciamo, è esplicito il fatto che gli elementi non insieme, noi sappiamo che matematicamente non sono ordinati e quindi siamo più espliciti su, quella, su, quella, su quel fatto. Eh, questa differenza tra avere una coppia o avere un insieme, quindi avere una piccola, lista di due elementi oppure avere un insieme di due elementi, beh questo nella libreria non ci sarà questa distinzione, ma noi la possiamo tenere in mente matematicamente. Eh, C'è poi, poi una terminologia eh, di, eh, che mh, ci aiuta a dire chi è collegato a chi, cioè, ad esempio eh, si parla di archi eh, adiacenti o incidenti sui vertici, semplicemente è il verbo che ci dice che un arco è collegato a un vertice oppure a un altro. No? Eh, e quindi un arco è adiacente ai vertici a cui ho collegato quindi questo arco è adiacente sia al vertice 1 sia al vertice 5 eh, e diciamo così per estensione possiamo anche dire che un vertice è adiacente a un altro vertice se esiste almeno un arco che sia adiacente a questi due quindi noi possiamo parlare di adiacenza sia tra vertici ed, ed archi sia tra vertici e vertici se esistono degli archi che li collegano. Quindi chiaramente una delle operazioni fondamentali, dato un vertice, sarà trovare quali sono tutti quelli adiacenti. In un caso di un arco non orientato, tutti quelli adiacenti. Nel caso di un arco orientato, eh beh, saranno tutti quelli, torniamo nel grafo di prima, eh, dal vertice 5 io posso raggiungere seguendo le frecce solamente il vertice 4 e non il 2 perché avrei la freccia che, che gira al contrario e quindi non posso uscire da 5 e andare verso 2, mentre invece viceversa partendo da 2 posso raggiungere sia 5, sia, eh, 5 che 4. Eh, quindi un grafo orientato chiaramente non ha mh, la simmetria del, delle adiacenze, mentre invece un grafo non orientato eh, lo posso vedere da qualunque lato, no? è simmetrico da questo punto di vista. Queste sono definizioni base. Eh, su queste eh, definiamo due tre alcuni, alcuni altri termini che ci servono ad esempio il grado no? di un, eh, di un eh, vertice e il grado di un vertice è semplicemente il numero di archi incidenti cioè il numero di archi che toccano quel vertice quindi ad esempio questo è un grafo in cui questi numerini qua rappresentano il grado dei vari vertici quindi se prendiamo questo qui ad esempio eh, questo vertice ha 4 archi incidenti, 1, 2, 3, 4, quindi il suo grado vale 4, semplicemente è una, una definizione. Eh, nel caso di un grafo eh, orientato allora si distingue tra grafo in eh, grado in ingresso in degree e grado in uscita all'out degree, eh, che chiaramente contando solamente gli archi entranti oppure contando solamente gli archi uscenti, oppure il grado totale che è la somma del grado di ingresso e del grado di uscita. Poi ci sono dei vertici sfortunati che hanno un grado 0, significa che questi vertici sono isolati, cioè non sono direttamente adiacenti a nessun altro vertice. Quindi se io avessi un altro vertice qua, eh, nel mio grafo, poverino, lui fa parte del grafo perché non dovrebbe, è però a grado 0. Eh, attenzione, un vertice isolato, noi possiamo pensare a questi due vertici collegati da un, da un grafo, in realtà questi non sono vertici isolati, ma sono due vertici che hanno entrambi grado 1. Poi sono separati dal resto del grafo, quindi il grafo in questo caso non è connesso, no? ma no, non sono dei punti isolati. Eh, nel grafo eh, orientato mi chiede Alessandro se il vertice 5 è adiacente solo al vertice 4, quindi in questo esempio dove eravamo, qui, qui. Ehm, allora, sui grafi orientati è meglio non parlare in generale di, eh, di adiacenza, senza specificare meglio, eh, ma eh, diremo che i, i vertici raggiungibili dal vertice 5 è il vertice 4, o viceversa eh, il vertice 5, 5 può essere raggiunto sia dal vertice 2 che dal vertice 4. Okay. Uh, il termine proprio adiacenza è un termine che per sua natura non ha, non ha, uh, non ha un verso, okay? quindi cerchiamo di, di evitare di, di dirlo. Eh, tecnicamente sarebbe adiacente ad entrambi, però adiacente in modi diversi e quindi conviene sempre distinguere. Okay? Um, noi nella libreria parleremo delle cioè funzioni che distinguono quelli che sono gli outgoing edges e gli incoming edges, no? quindi gli archi che escono e gli archi che entrano, e starà poi a noi decidere se considerarli tutti oppure considerare solamente quelli in uscita, a seconda di cosa vogliamo fare. Um, ok, vabbè, la definizione di grado è, è, è banale. Eh, C'è un minimo di eh, ambiguità nel caso in cui ci siano dei cappi, no? se questo cappio conta 0 in uscita, 0 in entrata, oppure conta 1 in uscita e 1 in entrata, ma questi sono sofismi da matematici che, eh, eh, che lasciano un po' il tempo che trovano, eh, e quindi si possono definire o contare in modo leggermente diverso. Mm? Eh, qui ci fa vedere per ogni, per ogni vertice che c'è un grado in uscita e un grado in ingresso quindi potremmo addirittura avere dei, dei nodi come questi che non hanno niente in ingresso ma qualcosa in uscita Che quindi sono dei nodi in qualche modo sorgente da lì si parte ma non si può tornare oppure dei nodi pozzo in cui se arrivo lì poi non posso più uscire perché ho degli archi entranti ma non ho più nessun arco uscente mm? eh, cosa me ne faccio di questi archi? Beh, attraverso gli archi posso creare dei cammini un cammino è una sequenza eh, di vertici, eh, ciascuno dei quali deve essere connesso da un arco, e nel caso di un, arco, di un grafo orientato, questo arco deve avere il verso corretto. Okay? Eh, quindi una, eh, un cammino non è altro appunto, che una sequenza. sequenza, cioè un insieme ordinato di elementi, dal primo all'ultimo, dall'1 all'n. Uh, se un una sequenza è composta da 10 vertici, chiaramente sarà composta da 9 archi, no? perché ovviamente il numero di archi che, viene, che, che collega i vari vertici è uno in meno uh, rispetto al numero di archi. Uh, un cammino si chiama cammino semplice, e questo uh, noi ci occuperemo quasi solo di cammini semplici, se uh, i vertici vengono usati una volta sola. Quindi se non compare mai due volte lo stesso vertice all'interno del cammino. Ok? Eh, come lunghezza del cammino è una definizione un po' strana, ci cont ti conta il numero di archi ma non nu e non il numero di vertici c'è cioè un più o meno uno, bisogna solo ricordarci, eh, quindi la lunghezza di un cammino è il numero di tratti che faccio, il numero di archi ovviamente il numero di vertici sarà normalmente uno in più ecco, allegato al concetto di cammino c'è la definizione importante di raggiungibilità noi diciamo che un vertice è raggiungibile a partire da un altro vertice se esiste un cammino fatto da più passaggi. Quindi la raggiungibilità è un concetto più ampio rispetto alla semplice adiacenza. Io posso avere due vertici A e B che tra di loro non sono adiacenti ma sono raggiungibili perché da A posso andare a C e da C posso andare a B. Quindi esiste un cammino più lungo, di, composto da più archi, che mi permette di partire da un vertice e arrivare a quell'altro. Quindi, mentre la adiacenza, la connessione, è una proprietà locale che è immediata da verificare, eh, la raggiungibilità invece non è locale, io non posso, guardando solamente A e solamente B, sapere se essi sono in qualche modo connessi, devo andarmi a cercare se nel grafo c'è un cammino oppure no. Quindi è una proprietà globale del grafo. Eh, qui fa vedere un esempio di un cammino di lunghezza 2, in cui ho evidenziato i vertici 1, 2 e 5, ma diciamo così non c'è nulla di, di complicato. Una generalizzazione, di, o meglio un caso particolare di un cammino, è un cammino in cui il primo e l'ultimo elemento siano uguali coincidono, in questo caso parliamo di cicli. Cioè, di fatto è un, insie, una, un circolo chiuso, un, insie, un percorso che, si ritorna, che ritorna al punto di partenza, quindi si ritorna al, al, al, al vertice. Il vertice n coincide col vertice 1. Quindi è un, ca un caso particolare in cui i due vertici coincidano, ma eh, sono solamente il primo e l'ultimo, non sono il terzo e il settimo, perché creerebbero un cammino non semplice. Ci sono grafi in cui è possibile disegnare dei cicli creare dei cicli. Ci sono i grafi in cui non è possibile creare dei cicli, per come sono fatte le connessioni, chiaramente. Eh, questi grafi si chiamano aciclici, quindi privi di cicli. Eh, vuol dire che proprio è impossibile disegnare un cammino che possa tornare al punto di partenza. Da qualunque punto io parto non potrò mai tornare in quel punto eh, esatto. Quindi in questo caso, questo grafo è un grafo che ammette dei cicli, ad esempio il ciclo il cammino 1, 2, 5, 1, è, è che è questo, alla fine parto da 1, vado in 2, vado in 5, torno in 1 e ritorno al punto di partenza, questo è un ciclo chiuso, quindi questo grafo è un grafo che ammette dei cicli ciclico, se togliessimo un arco, se, togliessimo, se cancellassimo questo arco chiaramente non sarebbe più possibile costruire un cammino che tornasse al punto di partenza, e allora il grafo diventerebbe aciclico, diventerebbe anche molto triste, perché sarebbe tutto molto isolato. Ehm, collegato, anche se non sembra a prima vista, ma poi sono fortemente collegati questi concetti, a, a quello della ciclicità c'è cioè quello della connessione. Ehm, cioè, si, si dice che un grafo è connesso se per ogni coppia di vertici c'è eh, un cammino che li collega. Prima noi ci avevamo chiesti, ma A e B sono, sono, eh, sono raggiungibili? B è raggiungibile da A usando qualche cammino? E abbiamo detto, ci cioè andiamo a cercare, scopriamo se esiste un cammino tra A e B. Allora diremo che B è raggiungibile da A. Generalizzando questa cosa ci chiediamo, ma qualunque coppia di vertici, se è vero che per qualunque coppia di vertici A e B esiste un cammino, un cammino, che comincia con A, ho una serie di vertici, v, v, v, v, v, e arriva da B, per qualunque coppia di vertici, allora diciamo che, che, che il grafo è connesso. Connesso vuol dire da qualunque punto posso arrivare in qualunque altro punto. Cioè, il grafo che rappresenta che ne so, una rete stradale tipicamente è un grafo connesso, a meno che non ci siano delle isole. Allora in realtà tutti i punti all'interno di un'isola sono connessi tra di loro, nel senso che se sono in un punto posso andare in qualunque altro punto attraverso un cammino anche lungo eventualmente, non stiamo parlando di connessioni dirette, però non posso da un punto dell'isola andare a un punto della terraferma oppure di un'isola diversa. Quindi in questo caso avrò dei grafi che non sono completamente connessi, ma saranno fatti di molte componenti connesse, quindi avrò tanti nodi. Tutti raggiungibili da tutti, poi un altro gruppo di nodi che sono tutti raggiungibili da tutti ma non da nessuno di quelli precedenti e viceversa, quindi tanti grumi di questo genere. <coughs> um, nel caso in cui le componenti connesse siano una sola, vuol dire che questa prende tutto il grafo e quindi il grafo è complessivamente un grafo connesso, ok? Questa condizione di connessione è più facile pensarlo sui grafi non orientati, sui grafi orientati diventa più complicata, eh, più complicata la definizione e anche in realtà meno utile, quindi non andiamo a, a preoccuparcene. Quindi dal punto di vista della, della connettività, ogni grafo eh, eh, non, non orientato si può sempre decomporre nell'insieme delle sue componenti connesse. Alcune componenti connesse saranno un pochino sfortunate, come questa che è fatta da un vertice solo, altre componenti connesse invece sono fatte invece da, da, da più vertici. Mm? Nelle componenti connesse se hanno almeno tre nodi, di sicuro sono, grafi, eh, sono componenti cicliche, mm? Deve essere, poiché la, la definizione ci dice che è possibile andare da qualunque vertice a qualunque altro vertice, eh... ah, no scusate non è vero, mm? ho detto una proprietà che non era vera lo vediamo tra un attimo eh, chiaro che se io aggiungessi dei vertici potessi aggiungere dei vertici potrei unire o ridurre il numero di componenti connesse se io invece recidessi dei vertici li tagliassi il numero di componenti connesse tende ad aumentare quindi più ho vertici più il grafo sarà scusate, più ho archi più archi avevo detto prima vertici in realtà cancellatelo archi più è alto il numero di archi eh, più... Eh, Denso più connesso sarà il grafo, minori saranno le componenti connesse, e minore sarà il rischio di eh, finire isolato. E, cominciamo, saltiamo la, la, la, la, la nozione di connettività sui grafi, eh, sui grafi eh, orientati. Ecco, questa nozione di avere tanti archi o pochi archi come la possiamo esprimere? Eh, la esprimiamo eh, per confronto al eh, numero minimo e il numero massimo di archi che ci possono esistere in un grafo in un grafo qual è il numero minimo di archi che posso definire? 0 Cioè io posso avere un grafo che è fatto solo di vertici la definizione non me lo vieta io ho un insieme V di 6 vertici e un insieme E che rappresenta gli archi di 0 elementi vabbè, quello è un grafo no? un po' inutile, però è pur sempre un grafo quindi il numero minimo di archi è 0 il numero massimo di archi che, che un grafo può avere è il caso in cui tutti i vertici siano collegati con tutti gli altri quindi n per n più 1 diviso 2 di fatto no? e in questo caso si parla di grafi completi cioè completo nel senso che ha tutti gli archi che potrebbe mai avere ecco un grafo reale sarà una via di mezzo no? non sarà vuoto e non sarà completo avrà un certo numero di archi ehm... vabbè grafo completo e il numero di archi che un grafo eh, realistico ha viene chiamato la densità del grafo stesso. Quindi un grafo con densità molto alta, vicino a 1, sarà un grafo che ha tutti o quasi tutti i vertici esistenti. Un grafo che ha una densità molto bassa, eh, invece, è un grafo in cui ci sono molti meno vertici rispetto a quelli che ci potrebbero esistere, che ci potrebbero essere. Ok? Um, Pensate, i grafi eh, che rappresentano dei fenomeni reali molto spesso hanno densità molto basse. No? Immaginate appunto la cartina, la rete stradale d'Italia, eh, voi avete tante, tantissimi vertici, no? tutte le città che ci sono eh, diciamo così, in Italia, però eh, la, la rete stradale collega essenzialmente le città vicine, quindi può avere magari molte connessioni locali no? eh, tra città vicine, una cosa di questo genere, però non abbiamo tutti i vertici collegati a tutti, cioè noi non possiamo pensare che questa città sia collegata direttamente a quest'altra in fondo, tutte a tutte. No? Quindi avremo eh, un, un grafo in cui eh, ogni vertice, supponiamo abbiamo mille città, metto un numero a caso, eh, però ogni città è collegata solamente a 4, 5 altre città. Allora, eh, il numero di archi, quindi vertici, il numero di vertici è mille. Il grado di ciascun vertice sarà intorno ai 5, dico 5 come numero medio, no? Eh, ipotetico, giusto per farci un'idea. Un, un Quanta è la densità di un grafo di questo genere? Ebbene, devo contare il numero di archi che ha il grafo, allora, questo conto, il numero di archi, ovviamente è facile, perché sarà il numero di vertici per il grado di ciascun vertice, diviso 2. No, perché io dico, beh, questo vertice qui avrà 5 eh, archi, ok, quest'altro avrà 5 archi, eccetera, quest'altro avrà 5 archi, quindi basta contare, moltiplicare il numero di archi per ciascun vertice, cioè il grado, per il numero di vertici totali e mi ottengo il numero di archi totali. Con attenzione che se il grafo è non orientato, ogni arco lo sto contando due volte in realtà, perché lo sto contando nei del nel, negli archi adiacenti al primo vertice e negli archi adiacenti al secondo. Quindi questo è questo diviso 2. Quindi in questo caso il numero di archi sarà, abbiamo detto, 1000 per, eh, per 5 diviso 2 fa 500 per 5 fa 2500. Ecco, il numero di archi possibili, cioè il numero, questa notazione dice il numero di archi che avrebbe un grafo completo che è lo stesso numero di vertici del mio grafo, e in questo caso sarebbe 1000 per eh, n per n-1 diviso 2, quindi so, 1000 per 999 diviso 2, quindi lasciamo perdere 999, eh, facciamo che fosse 1000 per 1000, farebbe 500.000. Okay? Quindi la densità no, di questo grafo sarebbe, eh, la sarebbe 2500 diviso 2500 500.000 se non sbagliate i conti, vedete che è un numero molto basso, quindi reti grafi molto estese tendono ad avere una densità molto bassa perché hanno magari una buona connettività locale ma su larga scala non c'è connettività. Questo concetto di densità ci serve perché poi ci sono molti algoritmi che scopriremo che funzionano bene solo sul grafico densità bassa oppure altri algoritmi che funzionano meglio se, il grafo, se la densità del grafo è alta. E quindi dobbiamo un pochino farcene una, un ordine di grandezza no? di, quello che è, di quello che vuol dire bassa, bassa vuol dire qua 0,001, una cosa di questo genere, no? quindi un numero eh, veramente evanescente. E più fosse grande la, la, la cartina, nel certo senso se parliamo di topografia, vediamo che il numero di archi cresce linearmente con il numero di vertici, e mentre invece il, di, eh, il denominatore, il numero di archi possibili cresce quadraticamente con il numero di vertici. Qui c'è via, via la seconda qua dentro. Okay? Quindi, più aumenta V, quello che conta non è tanto il numero di vertici, ma è il grado di ciascun vertice, cioè quanto ogni vertice è connesso agli altri. Questo è ciò che dà la complessità al grafo, non tanto la sua dimensione, il grado dei vertici stessi. Ok. Ecco, eh, abbiamo ancora l'ultima la definizione di, di alberi, eh, che sono tipi particolari di, di grafi. No? Qui è una definizione un po' curiosa perché dice che un albero è eh, un grafo, quindi un albero è un grafo connesso a ciclico, non orientato. Quindi noi abbiamo visto separatamente la, la connettività, cioè un grafo è connesso se ogni vertice è raggiungibile da un altro. E, separatamente, la ciclicità. Esistono dei cammini che tornano al punto di partenza. Se uno mette insieme queste due proprietà e chiede che contemporaneamente un grafo sia eh, aciclico e, con, e, e connesso, ottiene una struttura particolare che si chiama eh, albero. Ok? Eh, la definizione prima ci interessa abbastanza poco perché dice che una foresta è un grafo aciclico vabbè ma lo chiamiamo già aciclico non c'è bisogno di dargli un altro nome semplicemente quando hai, non hai un albero solo ma i più alberi scollegati tra di loro li chiami foresta perché il grafo è fatto di tanti pezzettini diversi non è molto interessante eh, interessante invece è il fatto di mettere insieme aciclico e connesso connesso vuol dire che io se sono questi sono tutti esempi di alberi okay? se sono in un qualunque vertice tipo questo posso raggiungere qualunque altro vertice tipo questo, connesso, ma allo stesso tempo ehm, è aciclico, quindi se io ho un cammino per collegare un vertice a un altro, quindi ad esempio questo potrebbe essere un cammino, non, posso, non esistono dei cicli in questo grafo, questo vuol dire che non è possibile arrivare, dal vertice A al vertice B con un cammino diverso per assurdo se io potessi arrivare dal vertice A al vertice B con un cammino e anche con un altro cammino beh allora a questo punto potrei fare un ciclo chiuso vado da A dal primo cammino poi da B torno ad A sul secondo cammino o viceversa e allora ho creato un ciclo ma visto che per ipotesi il grafo è aciclico, questo non può verificarsi, il che implica che tra due qualunque punti di un albero esiste un cammino, perché il grafo è connesso, e questo cammino è unico, perché il grafo è aciclico. E questa è una proprietà carina, no? nel senso che effettivamente tu sai che per ogni coppia, qualunque coppia di punti tu prenda, questi sono collegati e il percorso per, per, per raggiungerli è univoco, è unico, c'è uno solo e quindi questo ci serve, questo è un esempio appunto di un grafo eh, che ha la proprietà eh, di albero, quindi è un grafo connesso, lo vediamo anche a occhio che da ciascun vertice è possibile raggiungere qualunque altro, non ci sono cicli e questo implica la proprietà che dicevamo, che il cammino da qualunque coppia di vertici è univoco, è unico. E eh, l'albero è lo spartiacque, no? nel senso che se da un albero noi rimuoviamo anche solo un arco, qualsiasi il grafo non è più connesso quindi un albero ha il numero minimo di archi per mantenere il grafo connesso se ne tolgo uno il grafo non è più connesso viceversa se ne aggiungo uno quindi pensiamo, torniamo all'albero aggiungete un arco qualsiasi tra qualunque coppia di vertici e automaticamente questo grafo diventa ciclico non potete aggiungere un arco tra due vertici esistenti senza creare un ciclo No? Quindi l'albero è veramente sullo spartiacque, se tolgo un arco è, diventa sconnesso, non più connesso, e quindi si divide in più componenti connesse che chiamiamo pezzi della foresta, se aggiungo un arco invece creo dei cicli. Quindi c'è proprio solo quel unico punto, punto di mezzo in cui il grafo non è né disconnesso né ciclico. Ehm ecco la cosa che forse rispetto magari alla nozione intuitiva di albero no? che abbiamo nell'informatica eh, o negli alberi organizzativi la cosa che ci stu forse ci può stupire eh, che non ho ancora con tanto commentato ma è quello del fatto che gli alberi sono non orientati cioè noi siamo abituati a dire l'albero alla radice c'è cioè il vertice, c'è cioè il vertice organizzativo l'albero genealogico, i nonni, i figli, i pronipoti eccetera, e quindi c'è un ordine ben definito e, eh, di una gerarchia ben definita dei vertici all'interno di, di un albero nei campi applicativi ecco dal punto di vista matematico scopriamo che non è necessario ipotizzare un ordine dei vertici un albero è sempre un albero indipendentemente dall'ordine con cui lo attraversiamo ecco questo concetto di ordine lo possiamo vedere eh, dicendo che un qualunque nodo di un albero quindi un albero che abbia la proprietà che abbiamo detto prima eh, qualunque nodo può essere scelto e lo posso chiamare radice, a piacere. Ciascun nodo, qualunque nodo di un albero, può essere chiamato radice, possiamo scegliere noi in funzione di, diciamo, delle esigenze della nostra applicazione. Cosa capita se io scelgo un nodo e lo chiamo radice? Ecco, implicitamente gli archi che non sono orientati, in certo senso, prendono una direzione, perché l'arco può essere un arco che si allontana dalla radice, oppure che... No, si avvicina verso la radice. E quindi ho un ordine dei vertici, una relazione tra padre e figli, tra rami e foglie. Qui la, la terminologia, quando si parla di alberi, la terminologia genealogica, padre, figlio, fratello, eccetera, si mescola un po' con la terminologia eh, botanica, radici, ramo, foglie. No, le usiamo entrambe intercambiabilmente. E quindi abbiamo... Eh, una, il, no, il nostro nodo che abbiamo scelto come radice sarà un nodo che non ha nessun genitore, non ha nessun predecessore. Tutti gli altri nodi hanno esattamente, sono raggiungibili dalla radice e hanno ciascuno esattamente un genitore, perché uno? Perché i cammini sono univoci, l'abbiamo visto prima, quindi non è possibile arrivare dalla radice a un certo, un qualunque nodo, con due cammini diversi, e quindi vorrà dire che il padre di quel nodo è uno solo, perché c'è un, un modo solo di arrivarci. Okay? Ehm, quindi, ad esempio, questo è lo stesso grafo di prima, in cui ho scelto così arbitrariamente che questo nodo mi piaceva di più, l'ho chiamato radice. Allora, questo induce un orientamento degli archi, nel senso che gli archi per, di per sé non sono orientati, ma li possiamo vedere, no? possiamo evidenziare la direzione di allontanamento della radice. Eh, sullo stesso grafo posso scegliere un nodo radice diverso, R' e questo continua a essere un albero orientato, nel un certo senso a cui abbiamo indotto un orientamento, diverso da quello precedente. Quindi la scelta della radice è arbitraria. Io me lo immagino così, il, immaginate di avere questo albero, no, questo grafo piatto, scegliete un nodo qualunque e lo sollevate dagli altri. A questo punto tutti gli archi in qualche modo si, si orientano, secondo la forza di gravità, tra virgolette, immaginaria, eh, avendo un certo orientamento. Ma se io poi lo prendo da un altro angolo, da un altro vertice, e chiaramente i vertici, secondo questa ipotetica forza di gravità, si orientano in modo diverso. ok? Ehm, quindi, è una cosa un po' strana perché noi normalmente quando pensiamo a un albero, la prima cosa che pensiamo è ha una radice molto forte, da questa radice si ripartono i figli, vediamo che invece dal punto di vista dei grafi ehm, la radice non ha nessuna proprietà particolare, la possiamo scegliere arbitrariamente, non c'è nessun nodo speciale che deve essere radice. Qualunque nodo può essere una radice e sceglieremo ovviamente quello che serve tipo, alla nostra applicazione. Al grafo non interessa. Eh, il concetto di albero lo riprenderemo anche più avanti nelle strutture dati perché dobbiamo ancora approfondire eh, strutture dati ad albero, avendole a questo punto ah, diciamo così, conosciute dal punto di vista eh, teorico, eh, vedremo che invece sono molto utili come una generalizzazione delle liste, ad esempio. Ok, eh, ultime note, eh, grafi pesati. In realtà ne abbiamo già accennato prima, semplicemente il fatto che ciascun. Eh, e purtroppo allora, oggi ho dato un po' la carrellata di definizioni, queste definizioni in realtà si combinano tra di loro, no? quindi potremmo avere un, grafo un albero pesato, orientato, eccetera, eccetera, un, grafo sem un cammino semplice su un grafo eh, orientato e si, si combinano in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi purtroppo sono un po' di termini da tenere a mente con cui eh, acquisire un pochino di familiarità. No? Parlavamo di grafi pesati, i grafi pesati sono grafi in cui eh, a ciascun arco o a ciascun vertice, soprattutto agli archi, è molto più frequente avere un peso sugli archi, viene associato un numero reale che appunto viene chiamato peso del, dell'arco stesso. Possono essere eh, pesati sia i grafi non orientati, sia i grafi orientati, anche qua dipende dal problema che stiamo cercando di rappresentare. Ehm mm? um, vabbè io qui non vi faccio la carrellata di quali possono essere le, le possibili applicazioni dei grafi ma in realtà sono cioè, moltissimi problemi ma poi lo vedremo da adesso in avanti faremo tutti gli esercizi che eh, usano come struttura dati una struttura dati reticolare eh, di questo genere ok eh, ho finito la parte teorica noiosa eh, avviciniamoci invece a questo punto alla programmazione in Java e ci chiediamo va bene, mi hai raccontato tutte queste belle cose, ma poi io in pratica no, come faccio nel mio programma se volessi rappresentare eh, un, un grafo no, a, a, a poterlo gestire? No? E vi anticipo già l'esercizio che faremo, diciamo così, nella seconda ora: e andremo a prendere eh, la metropolitana di Parigi, che è famosa. Eh, che è composta chiaramente da moltissime stazioni adesso possiamo poi ingrandire un pezzo da moltissime stazioni che possiamo considerare come i vertici no, di un grafo e dei collegamenti tra queste stazioni che possiamo rappresentare come archi di questo grafo no? quindi ci, ci, ci vorremmo poi chiedere eh, ma data, due, data è, che ne so, due, una stazione di partenza e una stazione di arrivo sono collegate, esiste un cammino qual è il cammino più breve, qual è il cammino più veloce eh, lavorando con strutture dati di questo genere okay? non ci arriveremo ancora oggi a trovare i cammini minimi ci servirà un, un paio di settimane perché dobbiamo poi anche scoprire quali sono gli algoritmi per trovare queste cose eh, eh, però diciamo così come, come esempio no, che possiamo avere in mente allora, eh, chiaramente se noi dovessimo così artigianalmente eh, Rappresentare questa struttura dati eh, non, non, è, non è banale, no? come fare, perché io ho bisogno di una struttura dati in cui, magari, dato questa stazione, eh, ne ho diverse adiacenti, una verso l'alto, una verso destra, una verso il basso, una verso sinistra, quest'altra. In diagonale in basso a sinistra e, e, e quindi devo rappresentare per ciascun vertice una lista di altri una stazione, diciamo così, una lista di altre stazioni adiacenti, ma poi queste stazioni a loro volta hanno me come adiacente quindi una struttura dati che si richiude su se stessa, no, non, sarebbe, non sarebbe impossibile, ci mettiamo lì, ci ragioniamo un attimo e riusciamo sicuramente a costruire delle liste e delle mappe che ci permettono di rappresentare queste strutture dati, però, se noi la leggiamo come grafo possiamo usare una libreria eh, apposta per manipolare i grafi, okay? E questa libreria si chiama jgraph.t, quella che abbiamo scelto di, di studiare in questo corso. Eh, una libreria jgraph.t, che come al solito è una libreria gratuita, eh, che trovate a questo sito jgraph.t.org, ehm, e' eh, è abbastanza diciamo, flessibile perché ci permette di costruire dei grafi che, a differenza di quello che trovate in tante librerie diciamo così, matematiche o di ricerca operativa, dove un grafo è, eh, ai, i vertici sono rappresentati dai numeri, vertice 1, 2, 3, 4, 5 e, e poco altro, questa libreria invece di fatto lo possiamo vedere come un'estensione delle collection, dove il vertice è un tipo di dato, un oggetto Java. L'arco è un oggetto Java, è rappresentato un oggetto Java e quindi mi posso personalizzare quelli che sono gli oggetti che sto rappresentando. Quindi non ho il vertice 1, 2, 3, ma avrò il vertice, che ne so, stazione della Concordo oppure stazione di San Michele, cose di questo genere. No? E quindi ho una, la possibilità di lavorare direttamente con gli oggetti del mio database, tanto per capirci. No? e non avere dei numerini che poi a loro volta fanno riferimento questo diciamo così, semplifica lavorare in Java rispetto ad altre librerie di, di algoritmi grafiche però sono più pensate all'ambito matematico e quindi sono, eh, rappresentano in modo molto più astratto il grafo stesso eh, questo si fa ovviamente attraverso i generics così come siamo abituati a fare una lista cioè una lista, poi ho il generic che mi dice quali sono gli oggetti da mettere in questa lista lo stesso concetto si applica qua a, a livello dei grafi eh, questa, eh, questi, questa slide raccoglie, raccoglie i puntatori principali alle, ai siti web in cui trovate l'informazione su, su JGraphT. Eh, sono un po' eh, tutti collegati tra di loro. Chiaramente partendo da qua. C'è il sito principale jgraft.org, eh, c'è anche una pagina GitHub chiaramente dentro cui c'è lo svilupp sviluppo di questa libreria eh, qui dentro. Quindi ci sono i sorgenti, se volete andare a vedere, e se volete aggiungere degli algoritmi, contribuire a chi sviluppa la libreria. C'è la parte di Java Doc, dove la, ci sono le documentazioni delle classi e c'è una sorta di guida utente, una user overview. Okay? Quindi sicuramente la Java Doc è utile. Proviamo ad aprire queste pagine. Esatto, questa è la documentazione Java, dove ci sono diversi moduli e quello che ci interessa di più è il modulo principale core, negli altri ci sono delle, delle informazioni accessorie e quindi sono tutti i package, adesso ne vedremo alcuni no, più nel dettaglio i package forniti da questa libreria jgraph.t quindi ci conviene, quando abbiamo, abbiamo dei dubbi ricordiamoci di andare a cercare direttamente sulla documentazione, il sito principale era questo jgraph.t.org che essenzialmente è una pagina di spiegazione ci dice che per avere questa libreria è sufficiente inserire nel file di maven cioè il pom.xml questo richiamo cosa che c'è già nel nostro, nel nostro archetipo di tdp che usiamo, quindi è già, auto, è già caricata automaticamente questa libreria okay? se volete ve la potete scaricare qua sotto come come file zip che contiene le classi, ma noi poiché nei nostri progetti usiamo Maven eh, non, è, non è necessario, è già scaricato. E poi c'è la parte, come dicevo, di eh, documentazione, guida utente, quindi il sito principale era questo, il Java Doc, e poi c'è la guida utente che eh, ci dà qualche documentazione per poter partire, quindi a differenza della... Eh, della del javadoc che ci dà l'elenco classe per classe, qua ci dà dei suggerimenti, ad esempio su come costruire i vertici, eccetera, le eccetera, strutture dati, e così via. Quindi andremo, le teniamo presenti, perché di tanto in tanto, vabbè, raccontiamo queste, un po' di queste cose sulle slide, ma poi di tanto in tanto ci abituiamo ad andare a vedere nella documentazione qual è l'informazione, diciamo così, alla fonte, l'informazione reale, no? perché appunto, quando ci servono poi i dettagli, li andiamo a pescare da lì. Allora, questa libreria com'è fatta? e eh, questo, diciamo così, questa tabella l'ho presa direttamente da, da, dal JavaDoc. Come è fatta? Allora, abbiamo eh, una eh, primo package principale che è questo JGraphT che contiene una serie di interfacce e di classi principali. Quindi org.jgrapht contiene classi principali del eh, che che la libreria offre, eh, in, tra cui la classe più importante di tutti, che è la classe, anzi in realtà è un'interfaccia che si chiama graph, che è quella che eh, eh, rappresenta il grafo stesso. Poi abbiamo vari sottopackage, eh, tra cui eh, un sottopackage che si chiama alg, che contiene gli algoritmi, tutta una serie di algoritmi, una sottoclasse che si chiama graph che contiene i vari tipi di grafi, ricordate all'inizio quando dicevamo il grafo semplice, il multigrafo, lo pseudografo, eccetera, Ecco, questi sono tutti tipi di grafi che sono contenuti qua dentro, quindi noi normalmente useremo delle classi di questo package graph per costruire il grafo della tipologia che ci serve, che mi darà quindi un oggetto di tipo graph, e su questo oggetto ci saranno delle operazioni elementari che posso compiere, tipo andare a prendere il vertice vicino, adiacente, aggiungere un vertice, eccetera, e delle operazioni più complesse che in realtà invece sono eh, all'interno di qualche sottoclasse algoritmica. E di classi algoritmiche ce ne sono tantissime, questo è, non ne ho neanche messi tutti perché non mi stavano nella slide, eh, le, i sottopackage del package algoritmico, quindi ci sono algoritmi per la connettività, ci sono algoritmi per cercare i cicli, eh, per cercare gli insiemi indipendenti di vertici, eh, per cercare dei, dei, dei, dei, dei cicli eh, che, che tocchino tutti i vertici, così di tour, eccetera, eccetera. Ci sono tutti algoritmi che sono noti, diciamo così, tutti i problemi che sono noti in letteratura. Mo, beh, per molti di questi esiste un'implementazione già pronta all'interno di uno di questi package. Questi, tra l'altro, sono ancora package non classi, quindi, dentro ciascuno di questi package ci sono varie classi. E queste varie classi spesso contengono algoritmi diversi per risolvere lo stesso problema, perché magari alcuni algoritmi sono più adatti a certi tipi di grafi, altri algoritmi sono più adatti ad altri tipi di grafi, in termini di grafi eh, orientati o non orientati, oppure di bassa densità, ad alta densità e così via. Su alcuni di questi problemi, diciamo così, entreremo, eh, ma andremo a toccare solamente alcune di queste categorie di algoritmi. Ok, questa libreria come ragiona? Allora, per questa libreria un grafo è un oggetto che implementa questa interfaccia graph, quindi graph è eh, la definizione, il tipo principale, è definito come un'interfaccia e questa interfaccia è generica, con una doppia genericità, mi chiede qual è la classe, il tipo di classe che rappresenta i vertici e il tipo di classe che rappresenta gli archi. Quindi per definire un grafo devo prima decidere qual è l'oggetto che rappresenta un vertice e qual è l'oggetto che rappresenta un arco. L'oggetto che rappresenta il vertice può essere una qualunque classe. Mm? Eh, aggiungo io una qualunque classe che abbia ben definiti l'hash code e equals. Mm? Devono essere ben definiti eh, perché... Ma l'avevamo detto prima, i vertici sono, in un grafo sono un insieme, quindi i vertici sono memorizzati dentro un set di vertici e poiché eh, un set lavora, eh, se, se fosse un hash set, lavora con la funzione di hash, ma in ogni caso serve una nozione di uguaglianza eh, ben definita, eh, io eh, la libreria non me lo impone, ma se io usassi come, come tipo di vertice una classe che non ha definito un metodo equals, eh, rischierei di avere degli errori poi nella, nel ricercare, nel ritrovare i vertici, perché non, eh, non avrei l'unicità dell'elemento all'interno dell'insieme. Okay? Quindi, eh, ricordiamoci, l'oggetto che, che usiamo come vertice è come se lo mettessimo dentro un set, come se lo mettessimo dentro una mappa e quindi dobbiamo definire bene il, metodo, il concetto di uguaglianza. Poi molto spesso questo oggetto l'abbiamo letto da, o l'avremo letto da un database e quindi probabilmente questo concetto di uguaglianza ce lo importiamo già secondo le regole dell'ORM che abbiamo visto insieme la volta scorsa, diventa uguaglianza sulla base della chiave primaria. No? Qui alla fine poi tutti i vari concetti convergono. Però l'importante è, è ricordarcelo, se, eh, se creiamo un grafo, essere sicuri che la classe, che usiamo come vertice abbia ben definito il metodo equals per quanto riguarda invece gli archi eh, la libreria ci dà già due eh, classi che possiamo usare una si chiama default edge e l'altra si chiama default weighted edge eh, come capiamo dal nome default edge è un arco non orientato è un default weighted edge un, scusate, un arco non pesato non c'è niente orientamento il default edge è un arco non pesato il default weighted edge, come dice il nome, invece è un grafo pesato, pesato con un valore reale, con un peso che corrisponde a un numero reale. Se ci, se ci basta avere un arco senza informazione, oppure un arco con un'informazione di tipo peso reale, un double, no? ci possiamo fermare qua. Se invece ci serve informazione particolare aggiuntiva sugli archi, possiamo tranquillamente definire una sottoclasse di una di queste due e definirci il nostro oggetto di tipo arco. Quindi mentre il vertice può essere qualunque, l'arco deve essere necessariamente o uno di questi due, oppure una sottoclasse di questi, non un oggetto qualsiasi. Perché? Vabbè, perché semplicemente eh, l'arco contiene al suo interno, l'oggetto deve contenere al suo interno delle informazioni che gli dicono praticamente a quali vertici è agganciato. Quindi non, questo oggetto deve avere al suo interno alcune proprietà, alcuni metodi che servono alla libreria per tenere connesso il grafo, in certo senso. No? E quindi dobbiamo derivare da queste classi che sono quelle di partenza. Ma vedremo che rarissimamente avremo bisogno di definire una classe di, di, diversa da queste due quindi, vabbè, possiamo definire eh, questo, se, se, se, questo slide non fa altro che eh, ripetere quello che abbiamo detto prima a parole quindi non aggiunge nulla eh, ecco, abbiamo detto che quando quindi creo un grafo creo un oggetto di tipo graph ecco, che cosa contiene questo oggetto di tipo graph? chiaramente avrà una serie di metodi e tutti parametrizzati rispetto al tipo del vertice o al tipo dell'arco no? perché siamo nei, nei un modo in cui, diciamo, una libreria in cui si usano i generics e questi sono i metodi definiti direttamente dalla classe graph quindi tutti i grafi che noi creiamo hanno già automaticamente questi metodi e eh, questi metodi li, li possiamo riconoscere facilmente perché usano la stessa terminologia che abbiamo visto prima quando abbiamo fatto diciamo così, la carrellata delle definizioni matematiche allora, innanzitutto ehm, vertex set e edge set dato un grafo mi dicono, mi restituiscono quello che è un insieme dei vertici e gli insieme degli archi quindi posso estrarre l'insieme di V, vedete che sono proprio definiti come set e questo è il motivo per cui lo volevamo no, con, con l'hash code e l'equals per poterli estrarre poi avrò, un metodo, avrò dei metodi per costruire il grafo eh, quindi eh, aggiungi un nuovo vertice, add vertex, quindi è un metodo add come su una lista, semplicemente lo aggiunge a una lista di vertici, o meglio un insieme di vertici. Oppure posso aggiungere un, un altro metodo add, sono eh, quelli per aggiungere gli archi. Quindi io creerò un grafo, come creare una lista vuota, creo un, un grafo vuoto, poi ci aggiungo i vertici, poi ci aggiungo gli archi. Ovviamente dovrò aggiungere prima i vertici e poi gli archi perché quando io aggiungo un arco devo specificare qual è il vertice di partenza e il vertice di arrivo dell'arco stesso. Quindi il metodo ad edge, prima al grafo aggiungerò i vertici, poi una volta che ho i vertici pronti aggiungo tutti gli archi che collegano i vertici già esistenti che ho già messo nel grafo stesso. Vabbè, poi ho altri due metodi per impostare il, il, il peso de dell'arco set edge weight, ma poi, vedremo poi che c'è un, un metodo più, più semplice. Poi ci sono tutti dei metodi in fondo remove che, che cancellano su, eh, parti di grafo, quindi i vertici, gli archi, una, ma diciamo così ci interessano poco, eh, per noi sarà più importante costruire il grafo che distruggerlo. E in mezzo ci sono tutti i metodi di interrogazione che ci dicono... Ad esempio, dalle cose più semplici, qual è il grado di un vertice, degree of, qual è il grado degli archi, il grado entrante, l'in degree e l'out degree, l'abbiamo definiti prima, quindi il numero di vertici entranti in un vertice V, il numero di vertici uscenti da un vertice V, quindi questi sono i tre metodi che mi danno informazione sul grado, eh, e poi avrò metodi che mi danno informazione sulla connettività, quindi dato. Un vertice V mi dice quali sono i suoi archi, edges of, oppure quali sono i suoi archi uscenti, outgoing edges of nel caso in cui il grafo sia orientato, oppure quali sono i suoi archi entranti. Quindi questo vuol dire che dato un vertice posso navigare e spostarmi sui vertici vicini, perché dato un vertice mi dà un insieme di archi e questo è l'insieme di archi adiacente a quel vertice, quindi io sono su un vertice V. Uh, EdgeSov mi dà tanti oggetti arc E, diciamo così, tanti quanti sono gli archi adiacenti a V. Questi oggetti E sono oggetti di tipo arco, di tipo E, è grande, di tipo edge, e io poi da questi oggetti tipo E posso andare a estrarre quello che è il punto di partenza e il punto d'arrivo. E quindi il punto d'arrivo sarà un vertice W, sarà il vertice Z, saranno vertici diversi da quello di partenza. Eh, quindi questo è un po' come diciamo, un'estensione no? di, di una lista dove però anziché solamente vertici ho anche archi e quindi da un vertice al vertice successivo non mi sposto in ordine come su una lista ma mi sposto attraversando eh, degli archi attraversando gli archi stessi eh, poi chiaramente lo, lo vedremo poi con molti esempi no? come, come si usano normalmente questi, questi metodi però è per dire, la, la, la, la libreria è abbastanza semplice da questo punto di vista ecco, eh, questo fa riferimento a un'interfaccia generica, a grafo no? che è riportata qua come interfaccia eh, che eh, è unica, quindi tutti i tipi di grafo eh, hanno la stessa interfaccia e quindi hanno gli stessi metodi, eh, offrono gli stessi metodi eh, noi però sappiamo che di tipi di grafo ce ne sono molti e quindi rispetto a questa interfaccia generica graph eh, ci sono molti, eh, molte classi concrete di grafi, di tipi di grafi specifici che implementano l'interfaccia grafo ma danno dei vincoli in più. No? Eh, ad esempio l'arco può essere orientato oppure non essere orientato, può permettere i, i self loop oppure non permetterli eccetera eccetera. E quindi ci sono moltissime classi concrete diciamo così, all'interno del package.graph all package eh, che declinano i vari tipi di grafi. Quindi come sempre noi dichiariamo una variabile di tipo eh, interfaccia, ma poi quando dobbiamo fare la new e creare il grafo dovremo scegliere qual è il tipo di grafo che ci interessa. E questa tabellina qua presa direttamente dalla guida utente eh, ci dà un elenco di quelle che sono tutte... E le 16 diciamo così, possibilità che possiamo avere, combinando tra di loro il fatto che gli archi siano non orientati oppure orientati, che il grafo permetta sì o no i loop, i capi, che il grafo permetta o no gli archi multipli, che il grafo sia pesato oppure non pesato. Ciascuna di queste eh, possibilità, diciamo così, è binaria, arco orientato o non orientato, loop sì o no, archi multipli sì o no, eccetera, mi danno 16 combinazioni diverse, a me interessa una di queste combinazioni, quindi vado a vedere eh, nella riga che mi interessa, eh, qual è il grafo che devo creare. Eh? Eh, ad esempio, nel nostro esempio della, che ne so, della mappa della metropolitana di Parigi, Possiamo partire diciamo così, in modo semplice pensando che eh, allora, le, le quattro domande quali sono, archi, gli archi sono orientati oppure no? Allora, in questo caso gli archi non sono orientati, nel senso che sì è vero che tu ti puoi spostare in una direzione oppure nell'altra, ma dal punto di vista della connettività eh, è sempre simmetrica questa mappa, quindi se c'è una connessione tra queste, tra queste due stazioni in un verso... Beh, c'è la connessione anche nel verso opposto. <coughs> Scusatemi. Non ci sono dei sensi unici che possono essere percorsi in un modo solo. Allora, poiché non ci sono mai dei sensi unici, non ha senso rappresentare l'arco orientato in un verso oppure orientato nell'altro. Dico, ok, l'arco c'è e quindi automaticamente sarà percorribile nei due sensi. Prima domanda, quindi, eh, ci possono essere... Ehm... L'arco è orientato o non orientato? In questo caso scegliamo un arco non orientato. Non ci serve farlo più complicato e orientarlo. La seconda domanda è, sono ammessi i self-loop? Ha senso? No. Nel senso che senso avrebbe una tratta di metropolitana che collega una stazione con se stessa? Nulla. No? Non vuol dire niente. E quindi non, e preferisco quindi usare un grafo che non, non permetta l'esistenza di questo tipo di, di connessioni. Uh, archi multipli e eh, archi multipli dipende dipende da cosa vogliamo fare no? perché se noi vogliamo solo sapere se tra Maglain e Concord c'è una connessione oppure no allora ci basta dire cioè, che sì c'è un arco se invece ci interessa anche sapere quali sono le, ehm, le linee in questo caso la linea lilla e quella verde che collegano queste due stazioni Beh, allora vorremmo, dobbiamo tenerle distinte e quindi avremo bisogno di due archi che collegano queste due stazioni. Quindi dipende un po' dal problema che vogliamo risolvere, dal problema che ci è stato chiesto di risolvere su questo grafo. Se, co come sempre, cerchiamo di applicare la regola di non andiamo a complicarci la vita se non è obbligatorio. Quindi se non ci viene richiesto no, di dire, se, se, se, se io ti chiedessi... Eh, Dimmi se una determinata stazione è collegata a un'altra e qual è un percorso per poterle collegare, per poterci arrivare. Non ti interessa distinguere le varie tratte, a te interessa sapere solamente che tra Concorde e Madeleine c'è una tratta e quindi se ti serve la puoi usare. Quindi non hai bisogno di avere un multigrafo, ma basta un grafo semplice. Okay? Eh, se invece dovessimo fare dei ragionamenti sulle varie linee che magari hanno velocità di percorrenza diversa o altre proprietà, allora a quel punto avremmo bisogno di un multigrafo quindi ci complichiamo la vita solamente se necessario eh, e l'ultima domanda è se il grafo è pesato oppure non è pesato anche qua dipende da che cosa vogliamo sapere perché se vogliamo sapere se è possibile arrivare da una stazione a un'altra non ci interessa per noi tutti gli archi sono equivalenti nel senso che l'importante è che ci sia l'arco e quindi lo posso attraversare se invece mi interessasse anche trovare magari il cammino più veloce e magari i vari archi hanno una lunghezza diversa, una velocità di percorrenza diversa, e quindi di conseguenza un tempo di percorrenza diverso, e quindi mi converrà a quel punto pesare ogni arco eh, con, ehm, con il tempo di percorrenza. Quindi, sul discorso degli archi multipli e sul discorso degli altri pesati non posso rispondere eh, semplicemente dicendo voglio rappresentare quella cartina e quindi che tipo di grafo mi serve ma dovrò chiedermi che operazioni mi servirà fare su quel tipo di cartina e allora deciderò che grafo fare nel caso più semplice, come sempre come primo esercizio ci mettiamo nel caso più semplice pensiamo che non vogliamo rappresentare i grafi, eh, gli archi multipli e, non, e magari non ci interessa rappresentare ancora il peso Mm? Eh, poi magari possiamo sempre modificarlo chiaramente, ma la prima, la prima versione potrebbe essere un grafo in cui gli archi eh, sono non orientati non orientati, self loop no gli archi multipli no, il peso no allora in questo caso troviamo non orientati, no, no no, ci dice che la classe che ci serve si chiama simple graph mm? Quindi questa tabellina qua ci guida nel decidere qual è il tipo di, di, di grafi, io ho preparato qua anche un piccolo diciamo così, metodo interattivo per poter scegliere la classe che ci interessa proprio rispondendo una per una alle domande che ho fatto prima. Quindi queste sono tutte 16 classi messe in un certo ordine e quindi qui rispondo a tre domande, la prima domanda è il grafo è orientato o non orientato? voi mentalmente dovete cancellare no, da questa griglia di 16 caselle quella che non vi serve, la parte che non vi serve. Quindi se il mio grafo è non orientato, quindi vuol dire che mentalmente tengo ancora valida la parte sinistra della griglia e cancello la parte destra, quella rossa. Okay? Quindi mentalmente adesso abbiamo solamente, anziché 4x4, solamente più 2x4 possibilità. La seconda domanda che vi faccio è il grafo è pesato o non è pesato? Allora anche qua mentalmente buttiamo via o le due colonne esterne o le due colonne centrali, nel nostro caso pensiamo a un grafo non pesato e quindi teniamo, noi avevamo già solamente la prima e la seconda colonna perché la terza e la quarta l'abbiamo buttata via, buttiamo via anche la seconda e ci rimane solo la prima perché il grafo è non pesato. E all'interno di questa, eh, questa eh, colonna l'ultima domanda che vi faccio è eh, quali tipi di archi aggiuntivi sono permessi? Semplice, quindi l'arco la, la normale, un arco solo tra due vertici, oppure è possibile avere il self loop, oppure un, un multigrafo, quindi posso avere più archi tra la stessa coppia di vertici, oppure uno pseudografo che può avere qualunque cosa. E allora a questo punto vado a scegliere qual è la riga. Nel nostro caso, nel caso più semplice, ci siamo messi anche nel caso semplice e vediamo che quindi abbiamo buttato via la metà destra, abbiamo buttato via la seconda colonna, abbiamo buttato via le righe 3, 2, 3 e 4 e c'è rimasto solamente questa classe qua. Okay, quindi è la stessa cosa, no? Sia che voi andate a spulciare la tabella che c'è nella documentazione, sia che facciate questi tre passaggi ad eliminazione, alla fine vi resta solamente, dopo aver risposto a queste tre domande, vi resta solamente una sola classe, che è la classe del grafo che ci interessa. Um, ehm... Rispondiamo alla domanda che ha fatto Loris, che mi dice che eh, per il laboratorio meteo, quindi era quello della, dei, sei, dei, dei dieci giorni consecutivi eh, di precisione meteo, eh, potevamo risolvere il laboratorio anche usando archi pesati con set loop, ma sarebbe stato conveniente rispetto a una ricorsione semplice. Allora, le, le due cose sono in realtà in, in, indipendenti, in quel caso in quell'esercizio. Eh, un grafo era, avrebbe in realtà complicato le cose, perché se come, grafo, se come vertici prendevi le tre città, poi avevi veramente molti archi tra questi vertici, tra queste città e dovevi tenerti conto dentro l'informazione dell'arco del giorno no? in, cui, in cui era passato. Quindi era un grafo un po' strano in cui in ogni giorno, a seconda del giorno in cui eri, potevi attraversare alcuni archi e non altri. No? Quindi era molto più comoda la rappresentazione lineare. però la rappresentazione dei dati e l'algoritmo che ci gira sopra sono abbastanza indipendenti, cioè, chiaramente sono interdipendenti, ma sono due scelte diverse. Nel senso che noi abbiamo imparato a usare algoritmi ricorsivi che lavoravano su strutture di dati lineari, ma impareremo facilmente a fare algoritmi ricorsivi che lavorano anche su strutture di dati a grafo. Eh, quindi si può fare un algoritmo ricorsivo che naviga, che attraversa, che studia, che trova soluzioni su una struttura di dati che a sua volta è un grafo. Quindi può essere un algoritmo ricorsivo che lavora su una lista, oppure un algoritmo ricorsivo che lavora su un grafo, dipende chiaramente da cosa vogliamo fare. Molte volte il grafo è per sua natura una struttura dati ricorsiva, quindi la maggior parte delle cose che possono fare su un grafo richiedono comunque una, una ricorsione. A volte è una ricorsione non complessa, quindi è una complessità magari lineare oppure log, log di n, e però per alcuni problemi vedremo che ci torna il nostro amico esponenziale, il nostro amico fattoriale. Però sempre, prima di dire uso, uso una struttura dati oppure uso un'altra, eh, la domanda vera che devo farmi è qual è la, la struttura dati o l'algoritmo più semplice che posso usare per poter risolvere quel problema. Non cercate mai di usare quello più complicato, più generale, più potente, ma quello più adatto. Ok, allora cominciamo a fare poi i primi passi concreti. No? Io voglio creare un grafo e voglio creare il grafo della... Eh, della nostra città di Parigi okay? devo rispondere anche qua a queste, a queste domande la prima domanda è che cos'è la classe V che uso come vertice del grafo in questo caso è abbastanza semplice decidere ci sarà una classe che mi descrive ciascuna stazione stazione della, della metropolitana o ciascuna di esse rappresenterà un vertice e quindi avrò bisogno di una classe che contiene le informazioni sulla stazione stessa poi deciso questo eh, devo decidere quale classe quindi quale tipo di grafo e noi l'abbiamo visto prima è un simple graph abbiamo scelto come prima esigenza quella di realizzare un simple graph eh, e Uh, il tipo di arco, che a questo punto è facile perché per i grafi non orientati, dai, per i grafi non pesati userò un default edge, per i grafi pesati userò quasi sempre un default weighted edge. Quindi ho scelto il tipo di, di vertice, ho scelto il tipo di grafo rispondendo a quelle quattro domande di prima, di conseguenza mi scelgo il tipo di arco che sia pesato o non pesato a seconda del grafo, che, che il grafo sia appunto a sua volta pesato o non pesato. Avendo queste informazioni posso creare il grafo, semplicemente facendo, creando una new della classe, in questo caso simpleGraph, che abbiamo scelto prima, rispondendo alle quattro domande, passando come generico il tipo del vertice, stazione, della metropolitana, il tipo dell'arco, che in questo caso sarà default edge, perché abbiamo scelto un tipo di grafo non pesato, e questo mi restituirà un oggetto di tipo graph, di tipo simple graph, che chiaramente implementa l'interfaccia graph. E ho questa variabile graph che rappresenta a questo punto un grafo vuoto del tipo che mi serve. Il costruttore ha un parametro strano. Vedete che il costruttore new richiede un parametro che qui è stato scritto e.class. Cosa vuol dire? Vuol dire che... Internamente la libreria ha bisogno di costruire gli archi. No? Quando noi avevamo visto il metodo qua indietro indietro che si chiamava eh, add edge, okay? questo metodo add edge, guardiamolo dal punto di vista della dell signature dei metodi Java, riceve un vertice, un altro vertice come parametro, okay? riceve due oggetti tipo vertice parametrizzati secondo il generic, e restituisce un oggetto di tipo arco, E. Allora, immaginate di dover scrivere il codice di questa add Deve creare un oggetto di tipo E, ma E non lo conosce perché è un generico. Okay? Eh, quindi dentro quel metodo lui deve in qualche modo creare un oggetto di un tipo che non conosce. Che chi ha scritto quel metodo non conosceva, non poteva conoscere, e non è neppure nei parametri di quella funzione. Quindi, non è che può dire andare, andiamo a vedere di che tipo è quell'oggetto, ne crea un altro uguale, perché quella funzione non riceve questi parametri. Allora, cosa hanno deciso i creatori della classe eh, della, della libreria? Che quando io creo un grafo, gli devo dare come parametro eh, il riferimento alla classe degli archi. E poi internamente lui andrà, quindi punto class è un oggetto e, allora, e è il tipo dell'arco, default edge. Qui avrò scritto default edge, default edge, punto class. Il punto class è un, cioè una proprietà intrinseca di tutte le classi e anche di tutti gli oggetti definita, che fa riferimento a un oggetto che descrive la struttura della classe stessa, fa parte della cosiddetta reflection di Java, cioè metodi che permettono a un programma Java di andare a interrogare il contenuto del programma stesso, roba che per fortuna noi non dobbiamo fare, ma chi lavora con le librerie spesso deve fare. Allora, è l'informazione che serve al grafo, perché tutte le volte che ha bisogno, usando i termini di prima, add edge è una factory, cioè è un metodo che crea un oggetto di un certo tipo. Lui deve sapere però qual è il tipo di oggetto che deve creare. E questo glielo spieghiamo passandogli come parametro appunto lo, la classe che descrive il tipo di arco da creare. Okay. Um, non è possibile, mi chiede ma Mario, risalire alla classe di un tipo generico? In realtà sì, ma non è possibile risalire a quale potrebbe essere eventualmente il sottotipo, no? tu potresti definire una classe con un tipo generico ma poi vuoi archi che siano di una sottoclasse di questo tipo, eh, perché purtroppo l'eritarietà le, cioè, ti permette di fare così, cioè tu definisci un tipo più generale ma poi in realtà usi oggetti di un tipo più specifico e allora in questo caso lui non potrebbe in nessun modo saperlo eh, e allora ti chiede, va, che dimmi qual è l'oggetto specifico. Mm? Eh, se voi create il vostro a, a tipo di arco speciale, potete sempre definire un grafo con default edge, ma poi creare gli oggetti che sono sottoclassi di default edge. Quindi per, per evitare dubbi, per evitare che la libreria provi a indovinare qual è l'oggetto, ti chiede, guarda, dimmi tu qual è l'oggetto che voglio che io ti crei. Mm? Um, ok quindi questa purtroppo è, espone una, una, diciamo così, una, una complessità tecnica interna alla libreria e ci obbliga semplicemente a fornire questo parametro ma di per sé non è che ci, ci stanca molto di più esiste in realtà un metodo eh, alternativo rispetto a questo di creare i grafi per scegliere la classe eh, che passa attraverso una classe GraphBuilder, ma io l'ho sempre considerato più complicato e quindi in cui, mh, ho questa classe in cui rispondo praticamente alle varie domande eh, voglio gli archi, voglio i loop, eccetera. E lui costruisce con questo metodo build graph il grafo eh, opportuno. Però non, non, mi, non aggiunge nulla, mi sembra solo più complicato da scrivere. Ok, quindi ho creato il grafo vuoto e poi userò i metodi della classe graph per eh, aggiungere vicino, via via i vertici, quindi l'advertex che abbiamo già visto prima e gli addedge che abbiamo già visto prima per completare la struttura del grafo stesso. Quando l'ho costruito, per poter vedere se l'ho costruito correttamente, eh, è carino perché la, la, la, la libreria offre un metodo toString che mi permette già di visual... mi già direttamente l'insieme dei vertici e l'insieme degli archi della, eh, della, del grafo stesso. Mm. Eh, io vi, vi farei solo un esempio proprio per familiarizzarci con la libreria eh, adesso, in due minuti. E poi dopo l'intervallo invece affrontiamo il problema del, della, della mappa di Parigi. Okay? Quindi creo semplicemente una classe di prova dentro il mio progetto, prova grafo, con un suo main, solo per vedere come si usa la libreria, metterlo in pratica. Immaginiamo no? di creare un grafo come, come potrebbe essere... No, questo grafo qua di 3-4 vertici, semplicemente così, da, di, co, come esempio, eh? allora io posso usare, no, ho, ho il mio metodo main, e posso creare l, un nuovo oggetto di tipo grafo, eh, magari il grafo, se voglio, voglio usare, soppre, semplicemente un nome ai vertici, quindi scelgo che ogni vertice sia rappresentato da una stringa, e eh, un grafo non orientato, non orientato e non pesato, quindi un default edge. Questi dati, ovviamente, questi tipi di dati verranno importati da... Eh, non ci, dovrebbe trovarmela in realtà, il graph T c'è, quindi... Vabbè, poi importiamo la mano, allora, import. J. Graft. Graft. Graft. Non Graft. Graft. Graft. Graft. Graft. Graft. Graft. Graft. Graft. Graft. È, una, è un tipo di dato importato da org.jgraph.t grafo quale new a questo punto eh, creiamo un simple graph come quello che abbiamo deciso di fare prima simple graph eh, che richiede come parametro appunto il tipo di oggetto da costruire quindi un default edge allora default edge va importato e quindi qua potrò scrivere default edge ops. al posto di null, default edge.class. Questa è l'istruzione per creare il grafo vuoto, quindi la new della mia collection vuota, ok? Sì, effettivamente stavo cercando di importare quando c'era ancora un errore di sintassi, quindi Eclipse non era. Ok, quindi abbiamo definito una variabile grafo, di tipo graph, nella variante simple graph eh, e gli abbiamo passato il tipo di arco come parametro. Adesso se vogliamo aggiungere qualche cosa possiamo avere eh, grafo.advertex e advertex, poiché il grafo è di tipo eh, stringa, ad vertex eh, vorrà un parametro di tipo stringa. qua, no? quindi, un parametro di tipo stringa potrebbe essere il, chiamiamolo 1, poi aggiungo un grafo, un vertice, 2 e 3, e vediamo che cosa ho ottenuto. Facciamo subito un system.out print line di grafo. Magari la system la mettiamo maiuscola che dite, cosa salta fuori se stampo questo, mi stamperà una serializzazione del grafo con la sintassi che usa la libreria JGraphT che vedete che è una coppia, parentesi tonde, coppia di elementi, il primo elemento è l'insieme di vertici, e ha chiamato il toString dei singoli vertici, quindi ci ha messo il nome, 1, 2, 3, il secondo elemento è l'insieme di archi, che in questo caso è vuoto. Se io aggiungo degli archi, posso aggiungere un arco grafo.addEdge tra il vertice 1 e il vertice 3, ad esempio. Poi posso aggiungere un altro arco graph, appunto edge tra 3 e 2. Vedete che addEdge richiede parametri di tipo string perché string è ovviamente il generico che ho sognato al tipo di vertice. 2 E quindi se rieseguo questo programma mi farà vedere che il grafo ha ovviamente questi vertici, ma in più ha due archi, uno tra il vertice 1, e 3 e l'altro tra il vertice 3 e 2. Me li ha eh, scritti con le parentesi di graffe per ricordarmi che, sono, che è un grafo non orientato e quindi eh, questa coppia di vertici, questo arco può essere inteso come 1, 3, ma anche come 3, 1, non devo fare affidamento sul, sul, eh, sull'orientamento. Se io invece avessi creato un simple directed graph, quindi un arco orientato semplice, quindi ho modificato, ho aggiunto il directed qua nella definizione, allora cambia leggermente il modo in cui viene stampato, vedete che viene stampato con le parentesi tonde, anziché le parentesi grafe, per ricordarmi che l'ordine con cui compaiono il, il primo e il secondo vertice di un arco è significativo, è importante. Okay, quindi dal punto di vista della, della print è semplicemente eh, ci, ci aiuta a ricordarci se il grafo è orientato oppure non è orientato eh, nel caso Mario creassimo una sottoclasse di arco dovremmo passare l'oggetto della sottoclasse sì, qua al posto di default edge eh, beh, Beatrice mi ha chiesto perché qua dentro è vuoto Uh, ma è vuoto perché in questa istruzione Java è in, è in grado di capire che i generics di questa classe che stiamo creando li copia direttamente dal, dalla, dal tipo della variabile grafo che stiamo creando eh? quindi è in grado di dedurre da solo qual è il tipo di come anche quando creiamo una lista guardate, list di string uguale new list diciamo con parentesi angolare e lui capisce da solo che deve creare una, una, una lista di string e non una lista di altre cose eh, lo potete, se volete lo potete tranquillamente specificare anche qui, assolutamente eh, semplicemente un sottinteso che Java è in grado di capire da solo ma se lo, se lo scrivete purché lo scriviate in modo compatibile cioè uguale eh, sicuramente va bene eh. Eh. Allora sì, per, per chiudere la risposta a, a Mario, se io avessi un tipo di arco che, che decido io, mio arco dovrei metterlo sia come generico del grafo, sia come tipo di classe qua. Ovviamente mio arco dovrà essere una classe che definisco da qualche parte, che extends, che estende, che sia una sottoclasse di una delle due classi di arco definite, no? Quindi o di default edge o di default weighted edge. Però, come vi dicevo, eh, è, è rarissimo avere, almeno in molti esercizi non avremmo bisogno di, di fare questo, no? perché spesso le informazioni stanno più nei vertici che non negli archi. Ok, quindi ritorniamo a simple graph, uh, simple graph come prima, che è la versione che volevamo fare. Quindi questa è, se vogliamo, è la versione di base. Ecco, facciamo solo attenzione, se io cercassi di aggiungere un edge che collega 1 a 7 eh, mi aspetto che ci sarà un'eccezione perché è vero che 7 è una stringa ma non corrisponde a nessun vertice quindi no such vertex 7 lui che cosa fa come prima cosa? Eh, andrà a cercare, quando gli ho passato 7 che è una, un oggetto va a cercare nel set dei vertici qual è l'oggetto effettivo de, diciamo, che, che, che ha quel valore, che, ha, che è equals a questo 7. E se non lo trova, chiaramente dà un errore. Okay? Così come se cercassi di aggiungere eh, 1, 3 una seconda volta, dovrebbe darmi errore dicendomi, no, insusate, in questo caso posso aggiungere una seconda volta, eh, viene ignorato. Um, però se cercassi di aggiungere 1, 1 mi dovrebbe dire, attenzione, loops not allowed. Quindi hai cercato di aggiungere un arco tra un vertice e se stesso, che di per sé non è vietato, ma in questo tipo di grafo, nel simple graph, invece è vietato, non è permesso. Quindi un minimo di controllo viene già fatto nel momento in cui noi stiamo costruendo la struttura dati. No? Eh, tutte queste cose ce le spiega eh, la, la documentazione, no? nel senso che se, andiamo, se noi andiamo sulla documentazione di... Uh, add edge ci dice uh, ci dice che ti restituisce il grafo appena creato oppure null null, nel senso se uh, l'arco c'era già no? e poi ti può dare degli argomenti del tipo un supported operation illegal argument, in questo caso ci è dato un illegal argument operation se uh, i vertici non sono trovati nel grafo oppure in questo caso ehm, erano, erano tipo, un tipo di grafo, un tipo di un stiamo cercando di aggiungere un tipo di arco che non era permesso per questo, per questo grafo, okay? quindi avremo tutta una serie di eccezioni nuove, no? A cui non, non che non abbiamo visto prima, che sono le eccezioni che ci darà la libreria GeoGraphT quando cerchiamo di fare operazioni che non sono permesse, per fortuna, diciamo così, ci, ci avvisa se stiamo cercando di fare qualcosa di non, ehm, di non valido. Ok, allora questo se vogliamo è proprio l'esempietto di riscaldamento. E noi alla, nella seconda ora, dopo l'intervallo, proveremo diciamo così, a cominciare a lavorare su questo esercizio. Eccolo qua sulla, sulla mappa di, di Parigi partendo lo, lo, lo useremo come esercizio anche su cui imparare varie cose, chiaramente non ce lo dobbiamo inventare a mano, ma da un database eh, ci sono già delle tabelle che contengono le informazioni sulla connessione, quindi se, se, se guardate nel, nel readme del progetto ci c'è già le informazioni sul database eh, e quindi leggeremo da questo database, eh, dal database costruiremo il grafo stesso, poi nelle settimane prossime impareremo invece a, a interrogarlo, a farci delle operazioni sopra. Quindi se non ci sono altri dubbi o domande, io eh, penso che sia un buon momento per fare una pausa e quindi ci potremo risentire chiedendovi già di preparare, clonare il progetto, farvi il fork di questo progetto MetroParis, così possiamo lavorare insieme nell'ora successiva a partire dalle, dalle 10.30, anzi 10.29. Mm? Allora ci vediamo dopo, pronti con Eclipse in mano per affrontare questa metropolitana di Parigi. Non potendoci andare, almeno ci giochiamo. A dopo, a più tardi.